Brad Pitt e la nuova fiamma, la differenza d'età fa infuriare Angelina. Se i rumors fossero confermati, la depressione post rottura di Brad Pitt sarebbe già guarita da tempo. Tra le colline di Los Angeles infatti corrono già diversi pettegolezzi sull'ex love story più amata di Hollywood e sembrerebbe proprio che il sex symbol abbia trovato una sostituta ad Angelina Jolie. Il suo nome è La Purnell ed è giovane, anzi giovanissima, a soli 21 anni e ha già recitato in diversi film, tra cui Maleficent, nel cast con La Jolie, e Miss Peregrine. L'attrice ha solo 5 anni in più rispetto al figlio maggiore della coppia, Maddox e sarebbe proprio questo il motivo della disapprovazione di Angelina Jolie. Brad Pitt di nuovo sulla piazza?. Secondo quanto affermato da alcuni rumors, il sex symbol più ambito di Hollywood sarebbe di nuovo sulla piazza, dopo il periodo di crisi post-separazione con Angelina Jolie. Nei mesi scorsi Brad Pitt si è rimesso in forma disintossicandosi dall'alcol e cercando di ritrovare un suo equilibrio personale. A quanto pare sarebbe già riuscito a dimenticare le sofferenze causate dal rapporto con la Jolie, lanciandosi in un nuovo amore con un'attrice. Fino a cui sarebbe tutto regolare e la Jolie potrebbe anche essere felice di sapere che l'uomo con cui ha costruito una famiglia sia uscito dalla crisi, se non fosse che la nuova fiamma ha 21 anni, solo 5 in più rispetto al loro figlio maggiore. E la Purnella è una timida, ma sensuale castana con gli occhi nocciola di origini britanniche che sembra aver conquistato il cuore del tenebroso Brad Pitt. È conosciuta per aver recitato in Miss Peregrine e Maleficent, riscuotendo un notevole successo, ma la sua carriera ora è tutta da scrivere. A quanto pare lei e Pitt si sarebbero conosciuti sul set dell'adattamento televisivo del romanzo di Stephanie Danler, Sweet Bitter che diventerà una serie TV. Ponti anonime avrebbero parlato di un Brad Pitt gentile, premuroso e pieno di attenzioni. Lira funesta di Angelina Jolie Tutto sembrerebbe andare a gonfie vele, ma alcuni pettegolezzi avrebbero rivelato che Angelina Jolie sarebbe andata su tutte le furie per questa nuova storia. I motivi principali sono tre e la Purnella 21 anni Mentre Brad ne ha 53, la giovane attrice le assomiglia molto specialmente quando la Jolie era giovane. La Purnella ha solo 5 anni in più del loro figlio maggiore Maddox e questa cosa la rende una loro possibile ed ipotetica figlia. Secondo alcune fonti, ci sarebbero già stati scambi di fuoco tra i due ex coniugi, in particolare da parte della Jolie che sembra non accettare la nuova fiamma. D'altronde è già passato più di un anno dalla fine della loro storia d'amore e in questi mesi entrambi gli ex coniugi si sono impegnati per ricostruire prima di tutto le loro vite individuali e in anche quel che rimaneva della loro coppia. La Jolie infatti avrebbe fatto nei mesi scorsi un passo verso l'ex marito, affermando che era pronta a perdonare qualora lui avesse capito i suoi errori. Una risposta ufficiale di Brad Pitt non è mai arrivata ma forse, l'attore ha deciso di attendere fino ad ora per fare sapere a tutti la sua posizione.